Letteratura demoralizzante parte 4 In quest'ambito la responsabilità cade non solo sugli amministratori, ma anche su tutti i dipendenti. Io ho una raccomandazione da rivolgere agli operai di ogni casa editrice stabilita fra noi. Se amate e temete Dio, rifiutate di avere a che fare con quella conoscenza contro la quale Dio mise in guardia Adamo. I tipografi rifiutino di comporre una sola frase che la riguardi. I correttori di bozze rifiutino di leggere, gli stampatori di stampare, i rilegatori di rilegare. Se sono invitati a occuparsi di tale materiale, chiedano la convocazione dei dipendenti dell'istituzione affinché ci sia un chiarimento della situazione. Coloro che dirigono la casa editrice potranno dire che voi non siete responsabili e che sono gli amministratori che dovrebbero regolare la faccenda. Voi però siete ugualmente responsabili, responsabili dell'uso dei vostri occhi, delle vostre mani e delle vostre menti. Queste facoltà vi sono state date da Dio e devono essere impiegate per Lui e non per servire Satana. Fratelli miei, voi che occupate una posizione di responsabilità, non aggiogate i vostri operai al carro della superstizione e dell'apostasia. Non consentite che le istituzioni volute da Dio per diffondere la verità che dà la vita diventino degli strumenti per la divulgazione dell'errore che porta gli uomini alla distruzione. Le nostre case editrici dalla minore alla maggiore rifiutino di stampare un solo rigo di questo tipo di letteratura tutti coloro con i quali noi abbiamo a che fare dovrebbero sapere che dalle nostre istituzioni è esclusa la letteratura che si ispira alla scienza di Satana noi siamo posti in contatto col mondo non per essere contagiati dalle sue falsità bensì per riuscire, in qualità di agenti di Dio, a contagiarlo con la sua verità.